Daniele e Claudia, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costruzione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. sì. Claudia, ricevi questo anello nel segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Daniele, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.